sinergia 2019 l'evento dedicato all'immobiliare e dei servizi siamo in compagnia di massimiliano pochetti presidente di casa share massimiliano grazie per esserci anche come sponsor Una, un commento a margine di questo evento allora, mi piace tantissimo lo sfondo con tutte le delle firme sì. è bellissima questa tu cosa è eh, no ancora no ah, quindi okay. poi lo farò Prima, dopo eh, l'evento un evento secondo me importante un evento che, che manca che mancava, perché adesso c'è e quindi c'è l'opportunità di poter parlare di tecnologie e di tutto quello che può influenzare il, il settore del real estate quindi eh, per un'azienda che fa tecnologia come la nostra eh, non, poteva, non, non potevamo pensare insomma, di, di non esserci e quindi di essere presenti a questo importante evento che tu ovviamente hai magistralmente organizzato Grazie Casa Share, cosa può fare in un minuto per gli agenti immobiliari? Siamo eh, ad oggi e vogliamo essere lo strumento principe per l'acquisizione eh, inoltre lavorando sempre in tema di big data vogliamo comunque offrire eh, altri strumenti tra cui analisi di mercato e presto anche analisi del patrimonio immobiliare per riuscire insomma, ad accompagnare i professionisti del settore eh, in questo mercato che diventa sempre più competitivo e più eh, legato alle informazioni e alla gestione delle informazioni eh, per raggiungere casa share sito web www.casashare.it, basta anche scaricare l'app direttamente dagli store, Play Store e Apple Store per accedere ai nostri strumenti in maniera anche gratuita. Grazie mille, ci vediamo nel 2020. Grazie. Ciao.